Storia di un uomo distrutto. Siamo sul treno Milano-Torino. Federico, perché sei arrabbiato? Eh, perché c'è la pizzata del Peter Pan. Eh, e qual è il problema di sto treno? deve partire fino da, da Torino Porta Nuova. Allora il problema è stato che eh, da Brescia a Milano siamo arrivati, da Milano non ci hanno, eh, non ci hanno caricato perché non c'erano treni abbiamo preso delle, quello delle 4 e un quarto, arrivati a Novara ci hanno fatto scendere tutti dal treno gente dopo essere partito con mezz'ora di ritardo ci hanno fatto scendere tutti quanti dal treno a Vittuone con gente che scendeva i, in mezzo ai prati perché il treno si è fermato prima del della Vabbè, banchina poi c'è gente tutto, che scendeva in mezzo ai prati e cominciava a correre in mezzo alle rotaie e il treno dall'altra parte che stava arrivando suonava l'impazzata che cosa pensi di questa storia Federico che è una grande cagata dai fede, non ah. dai dice valgono le parolacce dai dai Sei dai dai Perché? sei arrabbiato? si sì. sei stanco? si sì. e come risolviamo il problema della pizzata? devo farsela rimborsare qua sta pezzata eh. è che ci devo andare ma eh. eh? sì. saluta okay.